Zombie Apocalypse un attimo, poi la Ok. cosa mi sembra no aspetta cancello da capo ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video di Criccio anche oggi come state spero che siate tutte bene io lo stesso sto bene e, e nulla volevo fare questo video di Criccio per parlare un po' con voi e soprattutto perché ho trovato il modo come registrare, vabbè, come registrare nulla. E allora, prima, um, se, se mi vedete bene e se mi sentite bene è perché ho il microfono. Finalmente mi sono attrezzata, e poi, um, come dire. ma la sto facendo la voce bassa in modo tale che questo diventi un bdsmr si sì, ragazzi questo è il e niente, c'era l'infinità e anche di stovighe, piatti quant'altro e quindi mi sono messa lavato e niente dunque, perché che mi raccontate di bello io tra poco farò un altro video tag sperando che questo video non scancelli mentre sto registrando perché lo sto registrando in full HD e niente quindi spero che questo video vi possa piacere perché io mi impegno tanto a fare i video e quindi nulla spero che vi piaccia tutto lì anche solo per farvi compagnia e rendervi più sorridenti di fronte cioè con me, insieme a me niente eh, sì, sono in pigiama però mi piace stare in pigiama ah, stavolta volta Primis PS e i Snoopy Vedete di Snoopy? E eh, mi piace tanto. Vi parlo così che è meglio. Allora. Dunque ragazzi mie, questo pigiama è di Snoopy, vedete? È di Snoopy questo pigiama. Ed è bellissimo, mi piace, vedete? Qua i snoopy. Non so si capisce, ma mi piace molto che vi metto un po' più basse perché non vorrei che fosse troppo basse troppo alte scusate troppo alte troppo alte non va bene quindi ti metto un po' più basse qua. io non vedo la mazza da qua però tipo disco so con la telecamera posteriore e quindi non so quando mettere in pausa ma vabbè dettagli tagli quindi sono e niente quindi che dirvi di bello piace di più a me Vabbè il telefonino è quello che è Però non quello che è, no È buono e mi piace tanto Oddio Insomma Avrei preferito Avere un iphone Ma anche il samsung è meglio Il samsung è molto buono Anche il samsung pensavo di registrare incastrando il telefono qua ma non riceveva e quindi sto pensando che questo non, cioè, questo non mi serve più niente e quindi ho registrato attraverso faccio l'altra tag a dopo ciao ragazzi aspettatevi in un altro video ciao ciao ciao ciao ciao, ciao.